Salve a tutti, sono Letizia e io Chiara e questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Stanotte il cielo ci appartiene, scritto da Adriana Popescu, edito da Giunti. La protagonista del romanzo è una giovane donna, Laila, la quale, eh, seguendo il consiglio del fidanzato, decide di non girare il mondo per seguire la sua passione, che è quella appunto di eh, scattare fotografie per poi esporle, ma decide di limitarsi a eh, diventare una fotografa di eventi. È fidanzata da 5 anni con Oliver e vengono considerati da tutti la coppia perfetta, proprio eh, l'icona delle coppie. E Durante appunto uno di questi eventi in discoteca, eh, nel mirino della sua reflex, si inquadra un giovane, un giovane che sembra seguire un ritmo tutto suo. E Proprio mentre lo sta fotografando, eh, questo giovane di nome Tristan riceve una gomitata in pieno viso. Così lei si precipita ad aiutarlo e i due si conoscono. E... Vedremo pian piano nel corso della storia quanto questa, questa amicizia che nascerà con Tristan inciderà nel suo rapporto di 5, già di cinque anni con Oliver. E da qui nasceranno un po' di vicende che si articoleranno e ci chiederemo noi durante il corso del libro quale, realtà, quale in realtà sia il confine tra amore e amicizia. La storia narrata ci viene descritta splendidamente dalla scrittrice che ci accompagna per le strade, per i vicoli appunto della città di Stoccarda. E... Durante la narrazione eh, ci farà vivere anche la nascita, la crescita di questa relazione fra Laila e Tristan, ma allo stesso tempo ehm, vedere, vederlo uh, com soltanto come un romanzo romantico è riduttivo, in quanto vi è proprio un cammino introspettivo della protagonista, eh, la quale si domanda continuamente se ciò che sta facendo è giusto, se dovrebbe soddisfare le sue passioni a discapito di altre. E I ragazzi, Oliver, il suo fidanzato e Tristan, questo suo amico rappresentano appunto queste due parti di lei perché il suo fidanzato Oliver rappresenta la stabilità, eh, il lavoro che sta facendo ora e che non la soddisfa, mentre Tristan rappresenta ehm, l'inaspettato, la passione e quella voglia di vivere che un po' aveva dimenticato di provare il personaggio di Laila è davvero complesso in quanto rappresenta tutte quelle donne che per amore decidono magari di scendere a compromessi con i propri sogni e infatti nel corso delle pagine nel corso della lettura noi vedremo proprio questo percorso interiore della protagonista comunque non aggiungo altro per non rovinarvi il finale Stanotte il cielo ci appartiene è un romanzo che parla a ognuno di noi che ci ricorda che nessuno dovrebbe abbandonare i propri sogni e scendere a compromessi per amore di qualcun altro perché ogni volta che noi abbandoneremo i nostri sogni sarà un po' come morire. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Quando esattamente la mia vita è diventata così complicata? Quando mi sono accorta di volere di più? Di non essere più soddisfatta? Quando ho messo il mio cuore nelle mani di Tristan? Potrebbe farne quello che vuole, io non direi nulla comunque, cosa che mi terrorizza. Speriamo che troviate utile questa recensione. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti e a presto. Ciao, Ciao Adriana. Adriana! Vai! Un mm. <ride> questa la metterò. E fare fotografie da... Mm. Eh, eh. Allora... L'emozione, l'emozione. Quando mi sono accorta di volere di più, di non essere più soddisfatta, quando, quando ho messo il mio cuore nelle... Allora, qua non ci siamo. <laughs>